Sono due carte parecchio impegnative viste insieme. La civetta, il mondo magico, il mondo dell'anima, il mondo del sentire, della notte, del femminile, della terra e il lato oscuro. Tutto ciò che di noi non conosciamo e anche non solo di noi tutto ciò per cui non c'è visione, non c'è conoscenza, non c'è neanche a volte consapevolezza dell'esistenza, è tutta quella parte che durante la filatura viene aperto uno spazio e si va a prendere dietro e poi la riporto al centro. Sono due carte, queste, che oggi parlano di un tema ben preciso. Noi abbiamo controllo solo su noi stessi. Non il totale controllo, ma almeno la possibilità di provarci. Noi possiamo gestire, organizzare, ordinare, rendere bello quello che riguarda noi, il nostro tempo, la nostra consapevolezza, il nostro corpo, gli spazi dove stiamo, le persone che scegliamo di frequentare o non frequentare, quello che pensiamo, facciamo, creiamo, condividiamo. Noi abbiamo possibilità di gestione solo su noi stessi. Queste due carte lo dicono chiaramente, al di là di quello che possiamo gestire di noi, ovvero le cose per cui ci possiamo assumere la responsabilità, di quello che scegliamo o proviamo a scegliere, c'è tutto questo. C'è un mondo magico, notturno, completamente misterioso, incontrollabile. L'essenza di queste due carte stamattina è proprio di ricordarci tutti gli aspetti ingestibili, incontrollabili, incoercibili della vita. Quello che non si conosce, quello che non si vede, è per definizione, non si può neanche dominare, non va neanche tentato di farlo. È come quando si cerca di cambiare il comportamento di un altro influenzandolo, manipolandolo, mettendolo davanti a delle scelte. Io ti obbligo a diventare consapevole, io ti obbligo a diventare una persona migliore, ti obbligo a volermi bene. Assolutamente non ha funzionato mai una volta nella storia del mondo. La civetta, implacabile questo sguardo, vede, vede tutto, il visibile e l'invisibile, soprattutto l'invisibile perché la civetta caccia di notte, ce lo ricorda continuamente, al di là di quello che comprendiamo, di quello che la mente può arrivare ad afferrare, c'è tutto un mondo inesplorato che pian piano Iniziamo a relazionare a noi con il sentire, ma non avremo mai il controllo su quello che è al di fuori di noi. Si potrà illudersi avere il controllo. Gli ho detto o oh, stai con me oppure disastro e allora sta con me, l'ho controllato. È un'illusione. Non abbiamo scelta su quello che non riguarda direttamente noi. Invece, su quello che riguarda noi, la scelta è completa, è solo nostra, basta che ce ne prendiamo la responsabilità, non di ciò che accade, ma della direzione dove vogliamo andare. È solo responsabilità nostra, non sceglie la vita, non scelgono gli altri, scegliamo solo noi. Allora uno potrebbe dire, sì ma la mente allora a che cosa mi serve? Cioè dice un sacco di bugie, mi illude ad avere il controllo sulla vita, di poter fare delle scelte, poi invece c'è tutta questa vastità di incoercibile, eh, di incontrollabile, anche di inconoscibile che mi circonda. A che cosa mi serve l'illusione della mente di controllare tutto? L'illusione di controllare tutto a nulla. Al contrario però la nostra mente quando siamo incarnati in forma di essere umano, è il filo conduttore che ci permette di mantenerci coscienti di esistere come essere umano. È il filo conduttore che racconta una storia tra i vari campi energetici che attraverso, tra le varie vicissitudini che mi capitano nella vita, tra anche solo i vari anni della mia esistenza, mi ricordo, so di essere sempre io, si sì, stratifica la mia storia perché continuamente la mia mente, la mia personalità mi racconta la storia di chi sono sei nata in questo giorno, sei cresciuta con questi genitori hai frequentato queste scuole, hai avuto questi amici ti sei innamorata di queste persone hai avuto questi gatti hai viaggiato lì, ti è piaciuto, non ti è piaciuto è stato bello, è stato brutto Continuamente la mente ha bisogno di raccontare e di prendere una posizione su, su tutto questo inesplorato che accade. In mezzo a tutto questo mondo misterioso, invisibile, magico, notturno, la mente ha continuamente bisogno di raccontare una storia su io chi sono, cosa mi è successo, è stato bello, è stato brutto, cosa ho deciso di fare, come l'ho vissuto. La mente è come creasse, individuando il mio percorso, la storia che attraversa tutte le mie giornate, dalla nascita a quando poi non ci sono più, dal risveglio a quando vado a dormire la sera, dalla mattina al pomeriggio, se non avessimo la mente che ci racconta tutte queste vicende, come esseri umani ci mancherebbe un pezzo perché non sperimenteremmo la soggettività di quello che accade. Il punto è non devo mai illudermi che questa storia che la mente racconta e che io contribuisco a far raccontare perché la storia racconta quello che io sento e attuo nella mia vita è la mia storia non è un racconto passivo, questa storia è solo mia. È completamente soggettiva al di fuori di questo ambito che riguarda solo me dove la mia mente ha un gran potere domina e se la addomestico se la addestro nel modo giusto diventa uno strumento potentissimo per affinare le mie potenzialità per portare fuori i miei talenti per comunicare per comprendere a livello umano quello che mi accade al di fuori di questo spazio dove ha un senso il racconto della mente, devo ricordarmi costantemente che c'è questo. Il mondo magico, il mondo notturno, il mondo invisibile, che non risponde a nessuna delle mie leggi logiche. Non è pensabile, non ci si può dialogare, non si scende a patti con il mondo magico. È per quello che è e basta. Lì la mente non ha più potere. Tutto quello che ci inventiamo per rendere soggettivo il mondo magico è una storia. Se ci aiuta e ci ricordiamo che è una storia che diciamo a noi stessi va benissimo, è uno strumento come un altro. Se invece ci credo e credo che sia universale, che sia la storia valida per tutti... Ecco allora mi sto creando una grande illusione, la mia mente mi sta chiudendo il campo e sta dicendo basta qui ci sono solo io, comando solo io, la storia che racconto è questa, uguale per tutti. E in realtà no, è proprio come quando guardiamo le carte al mattino. Io racconto la mia storia su queste carte, ma magari voi guardando le stesse carte su oggi vi dicono qualcosa di diverso. A volte me lo raccontate nei messaggi e nelle telefonate che cosa vi dicono, a volte è simile a quello che dicono a me e a volte no. Allora chi ha ragione e chi ha torto? Chi ha letto giusto e chi ha letto sbagliato? Un po' come quando ti dicono che colore è l'aura di quella persona, rossa, quello di fianco a me dice verde, quell'altro blu. Chi ha ragione e chi ha torto? Non c'è un punto eh, univoco in questo, c'è un'emanazione, come io la traduco, per me sarà corrispondente alla vibrazione del rosso, per un altro sarà del verde, per un altro sarà del blu, è il mio mondo soggettivo, è perché la mia mente possa avere una relazione, vedere un simbolo, relazionarsi a tutto questo mondo magico invisibile, inconoscibile, impensabile che mi circonda lo devo tener conto nella giornata e nelle mie giornate, io ho potere su di me, questo vuol dire io ho potere solo su di me, non su quello che mi accade, non su quello che decidono gli altri, ma su quello che mi riguarda, su come voglio raccontare la mia storia in tutto il vasto mondo che queste carte ci riassumono così bene, su quello ho potere, su tutto il resto no e più cerco di controllare tutto il resto, più perdo energia e più sono infelice. Più regolo me in relazione a tutto il resto, più capisco esattamente dove sono i confini della potenza della storia che la mia mente racconta, che non è altro che la mia personalità, di chi sono io e dove posso arrivare a regolarmi all'interno di chi sono io qual è la mia missione, qual è la mia presenza nella vita più la mia energia resta compatta la sacralità la bellezza il fascino di questo mondo diventa enorme non ne devo più per forza avere paura o cadere nella superstizione o negarlo o cercare di controllarlo conosco esattamente dove arriva il mio confine non mi dimentico cosa c'è fuori. Controllo me, non ho nessun controllo sulla vita. Riassunto totale. Vi saluto, vi ringrazio per aver ascoltato e vi ricordo che questo weekend c'è un corso bellissimo di due giorni, sabato e domenica. Ha tanto a che fare con il mondo di queste carte, con il mondo del sentire, con il mondo invisibile e, e come riusciamo a relazionarci, ad ascoltarlo, a portarlo e trovarlo dentro di noi, perché ce l'abbiamo dentro di noi, non abbiamo solo una mente, grazie a Dio. Abbiamo una mente, un'anima e uno spirito. Chiedetemi informazioni per tutto. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo domani alle 9. Ciao, grazie!